Ringrazio l'assessora Marzano qui presente per eh, questo strumento che ci permette di... Ringrazio l'assessore la, Marzano Zisette per lo strumento che ci sta mettendo a disposizione e, e volevo eh, sottolineare che eh, io come al solito vedo oltre, cioè, eh, stiamo facendo il forum dell'innovazione ma farei un forum per ogni tematica che dovrebbe trattare il Comune di Roma. Cioè, questa è la mia ambizione poi finale. Iniziamo con questo, vediamo come va, che tipo di diciamo, eh, adesione abbiamo, però eh, ogni tematica che affrontiamo, politiche sociali, urbanistica ma tante e tante avere un forum che ci permette di avere come giustamente le metteva in evidenza dei tecnici, cioè la famosa intelligenza collettiva che ci aiuta io penso che sia poi l'obiettivo finale di tutto questo processo di innovazione Inoltre volevo, eh, abbiamo fatto un emendamento di commissione e alcuni punti che ho voluto fare inserire erano necessari per raggiungere i cittadini, perché noi Movimento 5 Stelle eh, lavoriamo in rete cioè abbiamo questa, questa nostra diciamo, voglia di partecipare partecipare attivamente online, quindi era necessario che venivano raggiunti coloro che si iscrivono al forum, quindi abbiamo aggiunto la mail come tipo di contatto e poi abbiamo aggiunto anche meno restrizioni alla partecipazione, quindi chiunque abbia eh, diciamo, conosce all'ultimo istante un'eventuale riunione, tavolo o qualcosa che si crea al momento possa liberamente partecipare senza vincoli. Questo era per noi fondamentale perché il Movimento 5 Stelle ha sempre favorito la partecipazione sia online e sia quella diretta dal vivo. Io ringrazio molto l'assessora per questo sforzo di portare l'innovazione nel Comune di Roma. Perché... Il Comune di Roma da quando, dal 2013 che ha iniziato a seguire Smart City, che ha iniziato a seguire questo processo di informatizzazione, abbiamo sempre notato che c'era un gap, proprio non si riusciva a trovare questa svolta, questa innovazione. Finalmente forse ci siamo. siamo Stiamo iniziando questo percorso, però c'è tanto da lavorare perché lo vedo nelle commissioni che ancora stiamo insomma purtroppo con certi servizi e con la parte diciamo informatica, io anzi insisterei con l'assessore Mazzillo a mettere a bilancio un po' di risorse per l'innovazione e per tutta la parte informatica perché è necessario, se noi, è proprio l'investimento strutturale che serve a questa amministrazione, sia risorse umane sia risorse strumentali per l'innovazione. Grazie. A lei,